Ciao, sono Marco, sono in un posto, come puoi vedere, meraviglioso, insieme al fedele amico a quattro zampe, che oggi è un po' restivo a seguirmi, ma mi segue, mi segue sempre poi alla fine. Pochissimi giorni fa ho partecipato come staff ad un corso motivazionale tenuto da un caro amico, ma soprattutto un formatore straordinario. E Nell'interazione con i partecipanti sono uscite fuori alcune cose, alcuni concetti che mi hanno portato ad una riflessione che voglio condividere con te. Chissà quante volte avrai sentito dire che se fai sempre le stesse cose, ottieni sempre gli stessi risultati. Bene, questo forse poteva essere parzialmente vero molto tempo fa. Oggi non può più essere vero. Perché dico questo? Perché non tiene conto questa frase del contesto. Che cosa intendo dire con questo? Che se tu oggi fai le stesse cose che facevi dieci anni fa con buone probabilità non riesci ad ottenere gli stessi risultati assolutamente no perché in un mondo che cambia continuamente le tue azioni di oggi possono modificare il loro valore all'interno del contesto che è nuovo bisogna per forza tenere in considerazione i cambiamenti quindi se sei lì a far sempre le stesse cose, è come retrocedere in un mondo che avanza. Ora, potrebbe anche esserci un'ipotetica circostanza in cui magari le tue azioni possono acquistare valore col cambiare del tempo. Potrebbe anche essere una circostanza un po' fortuita, ma francamente adesso in questo momento non me ne viene in mente neanche una. Quello che so con certezza è che se tu oggi fai le stesse cose che facevi ieri, sicuramente non puoi avere più gli stessi risultati. Devi tenere sempre presente il contesto. Cambiando il contesto si modifica il valore delle tue azioni, pertanto i risultati possono essere magari un po' più insoddisfacenti. Quindi il consiglio qual è? Che se ti trovi davanti ad un bivio e magari si tratta a volte di scegliere se lasciare la strada vecchia per la nuova bene con buone probabilità <ride> è possibile che ci sia la circostanza che sia l'occasione per intraprendere una nuova via lascia la strada vecchia e prendi quella nuova fai cose nuove spero che questo mio consiglio di piccola formazione off-road possa tornarti utile come cerco sempre io di essere utile un po' a tutti con questi miei video. A me non rimane che salutarti, io e il fedele amico a quattro zampe continuiamo la nostra fantastica passeggiata e ti saluto con un abbraccio. Ciao!